Da Gerardo Paterna per Rey Tv. oggi eh, intervistiamo eh, Barbara Sala, co-founder di Homestaging Italia, società che si occupa per l'appunto di eh, Homestaging. Barbara, grazie. Buongiorno, sono Barbara Sala, come diceva Gerardo, grazie per avermi invitato. Grazie a te, grazie a te. Allora Barbara, uh, facciamo le solite domande, le solite tre domande che ci aiutano un po' a capire e ad addentrarci in questo, in questo mondo che sta diventando sempre più sinergico a quello delle attività immobiliari classiche. Quindi, on staging, che tipo di mercato uh, hai trovato? È un mercato maturo e quali tipi di scenari si dipanano all'orizzonte? Allora, un momento maturo forse è una parola grossa, sicuramente sta maturando, ecco. in questo anno soprattutto abbiamo osservato un certo interesse, una certa accoglienza, sicuramente migliore rispetto a quello degli anni passati, pertanto ritengo che gli scenari che ci troviamo davanti siano scenari positivi dove sicuramente ci sarà uno sviluppo notevole ed interessante per la mia professione. Bene, bene. Ehm, allora il, parliamo un po' del vostro cliente tipo, chi è in prevalenza l'agente immobiliare oppure il proprietario di casa? Allora in prevalenza è l'agente immobiliare semplicemente perché è quello che si pone come venditore di eh, immobili e pertanto è quello che può essere visto come il moltiplicatore del numero contatti, di immobili, certo, dei contatti sì, e del numero sì. di immobili su cui intervenire. Però il cliente finale in realtà è il proprietario? Per cui, pur passando dall'agente immobiliare, in genere l'intervento è a carico del, del proprietario di casa. Okay. Quindi, fondamentalmente, noi ci, ci dirigiamo verso l'agente immobiliare, ma andiamo a colpire un, uno scenario di clientela un po' più vasto. Certo. E il proprietario certamente, quindi il cliente privato, può, essere, può avvicinarsi o può applicare l'home staging al suo immobile sia affidandosi a quello che è l'agenzia, sia vendendo da solo. Certamente in questi negli scenari odierni, quindi parliamo di questo anno corrente dove la sensibilizzazione aumenta, l'accoglienza aumenta, ma siamo ancora in una fase di conoscenza, difficilmente il privato è a conoscenza dell'utilizzo di questo strumento. Per cui è l'agente immobiliare che lo divulga e si differenzia utilizzandolo e proponendolo poi ai suoi, certo. ai suoi clienti. Qual è il tuo approccio eh, diciamo, quando vieni, sei invitata ecco, magari da un agente o da un proprietario? A, a così, affrontare il tema della valorizzazione dell'immobile da mettere in vendita? Generalmente l'agente immobiliare chiama l'homestager quando si ritrova con un immobile che davanti a, delle, a determinate caratteristiche anche a livello già di prezzo e quindi di valutazione eh, del pricing, eh, non individua un interesse attraverso il web o attraverso le visite. Per cui eh, in questo modo mi, mi, mi, fa, mi mostra quelle che possono essere le fotografie, ma poi io preferisco naturalmente fare un sopralluogo e attraverso il sopralluogo individuiamo quali sono gli interventi che possono essere fatti per far sì che l'appartamento, l'immobile, possa avere un certo interesse e in andare a colpire il pubblico che lui non è riuscito a colpire in precedenza. Per cui si fa in genere un sopralluogo dove attraverso un rilievo fotografico ed eventualmente un rilievo anche a livello di, eh, dimensionale eh, si possano poi proporre degli interventi o dei progetti di, di, di staging che vanno a eh, esaltare le potenzialità dell'immobile e vadano insomma, a risolvere quelle che possono essere le criticità che non hanno eh, interessato il target a cui l'agente immobiliare si rivolgeva. Certo. Per cui, prego. Ehm... Una domanda venale, una domanda che ti sarei sentita dire, ripetere decine di volte. Quanto costa un intervento Quanto di costa? home staging? Allora, la vecchia scuola parlava dell'1%, il 2% del valore dell'immobile. Ma eh, in realtà il un costo, costo dell'intervento di home staging dipende moltissimo dalle condizioni dell'immobile stesso. Intanto se è ristrutturato oppure no. Inoltre se è arredato oppure no. Se è abitato oppure no e poi naturalmente dipende anche dove è localizzato, perché se si trova in centro a Milano, per intenderci, parlo di Milano perché è la mia città, e si trova in una zona periferica, ovviamente il valore dell'immobile cambia, ma cambia anche il target dell'immobile, per cui se abbiamo il bilocale in centro, in piazza San Babila, avremo un target e un interesse diverso rispetto a quello del quartiere, magari, alla, alle porte di Milano dove magari il target è completamente diverso e quindi questi... Però ce n'è di più Sì, ce n'è di più la, <ride> sì. differenziarsi sempre, sì. per cui con questo non vuol dire che eh, perché è in periferia non vada valorizzato tutt'altro, il discorso, cioè staging serve per andare a differenziare il tuo prodotto rispetto a quello già presente, certo. cercare di far incontrare l'offerta e la domanda quindi si prova con un con intervento di staging attraverso un servizio fotografico eh, professionale attraverso un intervento emozionale in modo tale che ci siano maggiori visualizzazioni sul web e che questo porti nuovi, nuove visite, nuovi contatti e quindi nuove possibilità di trattativa. Certo, per l'agente immobiliare che voglia eh, avvicinarsi diciamo, al mondo dell'on-staging, tu consigli eh, così, di, di frequentare un corso di eh, formazione? Eh, e quindi in qualche modo rendersi autonomo, oppure è più facile ed è più efficace stringere una sinergia con chi come te propone diciamo, servizi di home stager al mercato? Allora, se un agente immobiliare oggi fa un corso di formazione dedito alla formazione, quindi per diventare home stager, probabilmente sarebbe un agente immobiliare a metà o un home stager a metà. Cioè, non è possibile fare bene le due cose, perché sono due argomenti che, per quanto strettamente connessi, Riportano a professioni differenti. La sinergia sicuramente è consigliata perché, perché le competenze di uno specializzate e portate al massimo del rendimento del, dell'agente immobiliare, unite al massimo del rendimento della professione dell'home staging, possono portare dei risultati importanti di specializzazione, di preparazione e formazione sul mercato, di competenza sul mercato. È una risposta più completa di integrazione di servizi per quanto riguarda l'agente immobiliare e di eh, relazione per quanto riguarda invece l'homestager chiarissimo allora per gli agenti immobiliari che volessero entrare in contatto con Barbara Sala Barbara Sala tramite Homestage in Italia quindi, ovviamente il, sito, quindi il sito è www.homestageinitalia.it okay. info.homestageinitalia.it ok e ci sei tu con altre oh, sì, tre colleghe dunque con me eh, lavorano l'architetto Lucia Garofolini Simona Ferri e Angela Paniccia Ok, e coprite come zona? Tutta Italia ah, Addirittura Noi abbiamo questa piattaforma distribuita per ogni regione italiana Cerchiamo di coprire ogni provincia italiana di conseguenza siamo eh, distribuiti su tutto il territorio, Bene. a livello nazionale. Prossimo evento di On Stage in Italia? Adesso al Moa Casa, il 22 di ottobre, abbiamo un piccolo spazio, grazie a FIAIP Roma, con cui abbiamo siglato una convenzione. Quindi a Roma, benissimo, benissimo. Allora, sei stata chiarissima, sicuramente grazie. hai fornito agli agenti immobiliari che ci seguono eh, tante utili informazioni per meglio comprendere questo, questa nuova specializzazione che si sta facendo eh, strada nel settore immobiliare. Quindi... Ringraziamo Barbara Sala di On Stage in Italia per essere intervenuta, Grazie. quindi a voi. da Barbara e da Gerardo il consueto cordialissimo saluto e ci vediamo in occasione della prossima intervista sempre su ReTV. A presto. A presto.